L'effetto Hutchison è un insieme di fenomeni scoperti casualmente da John Hutchison durante i tentativi di studiare le onde longitudinali di Tesla. Gli effetti prodotti da questo fenomeno sono a dir poco eccezionali. Levitazione di oggetti pesanti, fusione di materiali dissimili come metallo e legno, rotture spontanee di metalli e cambiamenti sia provvisori che permanenti nella struttura cristallina e delle proprietà fisiche dei metalli. L'effetto Hutchison si verifica come il risultato di interferenze di onde radio in una zona di spazio volumetrico avvolto da sorgenti di alto voltaggio, solitamente un generatore Van der Graaff e due o più bobine di Tesla. Le interferenze di onde implicate nella produzione di questi effetti sono prodotte da più di 4 o 5 differenti sorgenti radio, tutte operanti a bassa potenza. Quello che Hutchison ha ottenuto è stato documentato bene sia su film che su videotape ed è stato presenziato molte volte da numerosi scienziati ed ingegneri forniti di credenziali. Alcuni ricercatori suppongono che Hutchison abbia aperto il rubinetto dell'energia nel punto zero. Questa energia è associata ad emissioni spontanee e annichilazioni di elettroni e positroni che provengono dal cosiddetto vuoto quantico. La densità dell'energia contenuta nel vuoto quantico è stimata da alcuni in 10 alla tredicesima joule per centimetro cubo e se fosse rilasciata in un solo istante, sarebbe sufficiente a far evaporare via gli oceani della Terra in un momento. La fusione di materiali dissimili, che è estremamente eccezionale, indica chiaramente che l'effetto Hutchison ha un'influenza potente sulle forze di Van der Waals. I metalli fondono senza bruciare i materiali circostanti. In questo esperimento si può notare come il metallo si liquefi senza incendiare la carta. La levitazione di oggetti pesanti non è il risultato di semplice levitazione elettrostatica o elettromagnetica. La forza ha effetto su tutti i materiali solidi e liquidi. I risultati di questi studi provano quanto ancora ci sia da capire sulla materia, sul vuoto e sull'energia in esso contenuta. Al momento il governo canadese ha confiscato il laboratorio con l'attrezzatura del professor O'Hutchison, ma è ragionevole pensare che i suoi studi potrebbero essere perfezionati e forse questo sta già accadendo in ambito militare top secret.